Base dubbiosa della legge sul CO2. Opinione schietta, oggi con un estratto dell'articolo La follia del CO2 di Stefan Amaker, ingegnere meccanico laureato al Politecnico di Zurigo, che è stato pubblicato nella rivista Schweizerzeit il 16 aprile 2021. I cambiamenti climatici globali danno un senso di insicurezza alla gente soprattutto perché con esse vengono diffusi panico e paura. Il rimprovero che si può fare ai protagonisti di questa nuova ondata di panico adottano acriticamente le dichiarazioni dell'IPCC che ha fornito le tesi per l'accordo di Parigi. Questa organizzazione sostiene che si possa limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius entro il 2050, semplicemente riducendo i gas serra come CO2, metano, ozono, vapore acqueo, ecc. Questa richiesta è stata acriticamente adottata dal Consiglio federale e, attraverso un'enorme riallocazione di risorse, determinerà l'agenda ambientale della Svizzera per i prossimi 29 anni e oltre. Nella strategia energetica 2050 la riduzione di CO2 è stata menzionata come possibile misura, ma le conseguenze sono state nascoste alla popolazione. Prima della votazione del 13 giugno, i fatti sui costi devono essere esposti in modo che il popolo svizzero possa valutarne i benefici. Fallimento della scienza. Si dice che i gas serra siano i soli responsabili dell'aumento di temperatura osservato negli ultimi anni. L'attenzione si concentra sul CO2, anche se il suo effetto è, per esempio, nove volte più debole dell'umidità atmosferica. Il fatto che si dia tanta importanza a questa tesi dimostra un completo fallimento della scienza. Il suo compito è quello di esaminare le ipotesi e non, come è successo qui, di sostenere in modo unilaterale astrusi modelli informatici privi di chiare basi che però non sono stati messi in discussione fin dall'inizio a causa del terrorismo del mainstream vigente. Mancanza di collaborazione Non ha nemmeno avuto luogo la necessaria collaborazione di esperti in fisica, chimica, geologia, ricerca marina, ricerca sul vento, meteorologia, ricerca sull'irraggiamento e ricerca spaziale. Non sono ancora note in modo concludente le numerose e complessissime interrelazioni del clima, ma al paziente viene già somministrata la medicina presuntiva e rovinosa, ovvero la riduzione del CO2. Accuse concrete si possono fare diverse pesanti accuse alla Confederazione Elvetica e ai rappresentanti degli attivisti del clima. Non c'è un piano B per l'eventualità in cui l'isteria del CO2 si rivelasse errata a causa di una ricerca insufficiente sulle cause dell'aumento della temperatura globale. Si spreca del tempo prezioso che andrebbe investito per cercare altre cause e il significato del cambiamento climatico. Equiparare il CO2 al termine clima è disonesto perché ci sono molti fattori di influsso responsabili della formazione del clima. Far credere alla gente che basti girare la manovella del CO2 per cambiare il clima è fondamentalmente sbagliato. Il clima è generalmente importante per tutte le persone. Un progetto riguardante il clima non deve in nessun caso essere controllato da forze influenzate ideologicamente. Un chiaro indizio di questo influsso è l'etichettatura riflessiva dei critici delle tesi dell'IPCC come negazionisti del clima, chi non ha nulla da nascondere non ricorre a tali argomenti, altrimenti dimostra un atteggiamento ascientifico. Via d'uscita da questo vicolo cieco. La combustione di combustibili fossili è senza dubbio un problema ambientale dovuto all'inquinamento dell'aria, da particolati, fuliggine e zolfo. Soprattutto nelle zone industriali, queste particelle sono un pericolo per gli organi respiratori e creano dei cirrostrati nella stratosfera che influenzano l'irraggiamento. Il CO2 prodotto è un gas ad effetto serra, ma i suoi effetti devono essere messi in discussione per le suddette ragioni. È innegabile, il CO2 è una delle sostanze più importanti nella crescita delle piante, cioè un componente vitale per la natura. Conclusione Il problema del CO2 è strettamente legato ai combustibili fossili ed è in realtà un problema di inquinamento ambientale che va risolto con un nuovo approccio. Prima di tutto, però, deve essere respinta l'insensata legge sul CO2 perché spreca molti miliardi di franchi senza alcun effetto in termini di obiettivo. Per la politica finanziaria è negligente caricare l'enorme montagna di debiti della pandemia del coronavirus aggiungendo questa ipoteca di miliardi. Questo denaro sarebbe meglio investito nella ricerca sulle cause del cambiamento climatico, nell'economia delle acque, nell'approvvigionamento energetico e nella protezione ambientale.